Di là, no, di là perché qui. Grazie. Buonasera. No, se si avvicina altrimenti non, eh, non c'è l'inquadratura, quindi se si avvicina un po', ecco. Stiamo distanti. Buonasera, buonasera a tutti. Allora sono qui con. Eh, Professor Nicola Magrini, direttore generale dell'AIFA e il professor Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell'OMS, che mi accompagnano oggi in questo uh, incontro uh, e lettura del bollettino quotidiano. Partiamo dal dato delle persone guarite. Oggi registriamo 192 persone guarite in più, che porta a 2941 le persone guarite. Per quanto riguarda le persone attualmente positive registriamo un incremento di, eh, di 2.989, il numero delle persone positive complessivamente è 26.062. Le persone attualmente in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi è di 11.108 e le persone che sono in terapia intensiva 2.060, sempre il 10% del totale. Questa sera registriamo purtroppo ancora 345 deceduti per un totale di decessi di 2.503. Oggi è proseguita l'attività di alleggerimento degli ospedali della Lombardia ad opera della centrale remota di soccorso sanitario, la CROSS. Il numero dei pazienti complessivamente evacuati dalla Lombardia e distribuiti sugli ospedali delle altre regioni è di 50 con un numero di 3 in più rispetto a di ieri. Per quanto riguarda le forze in campo eh, registriamo un impiego di 4.682 volontari 581 volontari in più rispetto a ieri, a cui si aggiungono ovviamente tutto il personale sanitario, le Forze dell'Ordine, le Forze di Polizia, le Forze Armate. Per quanto riguarda le tende del pre-triage abbiamo ulteriori 22 tende, siamo arrivati a 622 tende di pre-triage e 122 tende di pre-triage negli istituti penitenziari. Infine aderendo a una richiesta della Regione Lombardia come già era avvenuto ieri abbiamo deciso di dislocare l'ospedale da campo dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini che voglio ringraziare ancora una volta per la disponibilità presso l'ente fiera di Bergamo quindi ricorriamo anche all'ospedale da campo dell'ANA. Per quanto riguarda la distribuzione dei materiali di DPI e dei materiali eh, vari consegnati dal Dipartimento della Protezione Civile registriamo ad oggi la consegna di 366 ventilatori complessivamente in tutte le regioni, la consegna di oltre 1.400.000 mascherine chirurgiche, la consegna di 50.000 occhiali protettivi, la consegna di oltre 2.350 guanti monousi. Per quanto riguarda le proporzioni, per fare un esempio, alla Lombardia abbiamo consegnato in termini di mascherine FFP2 e FFP3 il 32,5 del totale, il 40% dei guanti monouso, l'80% degli indumenti protettivi. Questi sono i dati eh, odierni. Io a questo punto passerei la parola al Professore Magrini che è qui accanto a me. Prego Professore. Um, buonasera, vi ringrazio di questa opportunità. Come Direttore Generale di AIFA volevo comunicare alcune decisioni prese negli ultimi giorni che mirano a um, accelerare e semplificare l'accesso ai farmaci sperimentali e in generale a tutte le terapie disponibili per combattere il coronavirus. Ehm, uscirà a breve il Decreto Cura Italia nel quale saranno chiaramente espresse eh, alcune volontà di centralizzazione dei percorsi di approvazione degli studi. AIFA avrà eh, maggiore autorità nella sua commissione tecnico scientifica per decidere di tutte le sperimentazioni e le proposte di sperimentazioni che Arriverà, che sono arrivate e che arriveranno ne, nei prossimi giorni per poi trasmettere alla commissione tecnica scientifica presso la protezione civile eh, ehm, gli studi che saranno eh, approvati. Eh, è importante per accelerare dire anche che eh, sarà contenuta una, una, una norma di, di semplificazione dell'emissione dei pareri dei comitati etici avendo un solo comitato etico nazionale per esprimere tale parere, presso l'ospedale Spallanzani. Ehm, ehm, giovedì scorso abbiamo approvato la prima sperimentazione clinica con un nuovo antivirale. I giornali gli hanno dato notizia che è Remdesivir, con due studi sperimentali, cioè randomizzati e comparativi, e anche un, un, un, un uso compassionevole del farmaco. Ehm, questo protocollo è già attivo. Oggi annunciamo, c'era molta attesa, perché i giornali ne hanno parlato molto, anche in, in, termini, eh, in termini di forse eh, eccessiva generazione di alte aspettative su, su questo farmaco, come un farmaco già studiato. Il farmaco è il tocilizumab, che è un farmaco già approvato per la reumatoide su cui ci sono dati preliminari promettenti. Si è impostato un ampio studio di fase 2 per valutare l'efficacia e la sicurezza su 330 pazienti. Lo studio partirà giovedì prossimo ehm, e ha lo scopo di rapidamente valutare il possibile impatto del farmaco. Associato a questo si è, si è decisa una, una centralizzazione di, di, e raccolta dati di tutti i pazienti trattati sia già precedentemente trattati, sia eh, quelli trattati per usi compassionevoli o allargati. Eh, questo consentirà in poche settimane di avere un dato più chiaro sulla possibile entità del beneficio e anche eh, la quantificazione del beneficio che è ciò che ci interessa maggiormente. Eh, sono arrivati anche altri protocolli di studi sperimentali eh, diciamo interessanti saranno valutati già un, uno giovedì prossimo ehm, per nuovi trattamenti o trattamenti esistenti anche di farmaci innovativi e importanti eh, per vedere l'impatto in questa condizione. Inoltre stiamo valutando anche la proposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di uno studio comparativo che potrebbe anche questo trovare spazio nelle prossime settimane. Ehm, AIFA inoltre semplificato eh, eh, una serie di comunicazioni eh, su farmaci già in uso. Alcun, alcune erano apparse anche sui giornali e comuni antipertensivi come sartani e acini inibitori erano stati indicati come favorenti eh, la possibile infezione. Si è, si è già eh, pubblicato oggi un comunicato che eh, suggerisce di non modificare le terapie in atto che ulteriori studi saranno fatti e che i dati disponibili non sono assolutamente preoccupanti né tali da, da indicare alcun cambiamento nelle terapie esistenti per i pazienti solitamente trattati dai medici di medicina generale. Si sono inoltre semplificate diverse procedure per l'estensione dei piani terapeutici o la ripetizione di, di compilazione dei registri che possono comportare eh, o avrebbero potuto comportare uscite di pazienti per avere questo rinnovo delle ricette. Eh, si sono inoltre chiarite le posizioni a carico del sistema sanitario nazionale di diversi farmaci già utilizzati eh, anche se non approvati per, per il trattamento del coronavirus. Eh, in sintesi credo che lo sforzo fatto da tutti gli organismi eh, che stanno collaborando, le istituzioni che stanno collaborando per migliorare l'accesso ai farmaci e anche l'accesso ai nuovi protocolli di ricerca mostra che l'Italia è sicuramente alla frontiera delle sperimentazioni più innovative sia per i farmaci sia per i vaccini e credo che questo sforzo si concretizzerà nelle prossime settimane anche con alcuni dati più affidabili rispetto alla entità reale dei benefici di queste terapie, ora eh, meglio sperimentate. Grazie. Eh, professor Ranieri Guerra. Grazie, grazie, buongiorno. Grazie anche, anche da parte mia per l'opportunità di eh, dirvi quale sia il livello di attenzione, confermarvi, quale sia il livello di attenzione con cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità segue l'andamento dell'epidemia dell in Italia. Eh, avete sentito nei giorni passati il Direttore Generale esprimersi con estremo favore eh, rispetto agli sforzi fatti e messi in campo e dare, dare ancora una volta solidarietà alla, alla gente, alla popolazione italiana che sta con estrema coesione sociale per una volta sta rispondendo in maniera, in maniera eccezionale ad uno sforzo eccezionale. L'OMS guarda quello che accade in Italia anche perché sapete bene che negli altri Paesi europei, dopo un'iniziale negazione del problema, il problema essendosi manifestato in tutta la sua eh, concretezza ha obbligato questi Paesi a prendere provvedimenti che ricalcano quanto già avvenuto in Italia. L'epidemia segue di 5-8 giorni negli altri Paesi quanto accaduto in Italia, quindi è evidente come l'Italia sia in qualche modo la pripista in una situazione ancora poco conosciuta, inizialmente ignota, di una serie di azioni e attività che eh, vanno ovviamente valutate e vanno comprese fino in fondo nella loro, nel loro impatto sul contenimento dell'andamento dell epidemico. Eh, tutto questo si manifesta anche con una strettissima collaborazione tra eh, i livelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e il governo italiano. Quindi non soltanto il quartier generale a Ginevra, ma anche l'Ufficio regionale di Copenaghen che è in questo momento collegato quotidianamente con il Ministero della Salute. Io sono qui per rappresentare entrambi i contatti sia con Ginevra che con Copenaghen in modo tale di garantire che ci sia continuità nella collaborazione, una, un linguaggio comune e per quanto possibile la mobilitazione delle risorse dell'organizzazione mondiale per garantire al Governo italiano il supporto e l'assistenza necessari. Abbiamo già cominciato, c'è stata una, come sapete, una missione qualche eh, decina di giorni fa che eh, in qualche modo ha cercato di comprendere quale fosse il ruolo di questa collaborazione e come concretizzarla. Un, un nostro personale è, è in Istituto Superiore di Sanità, dove ha collaborato alla formulazione di linee guida di manualistica, soprattutto finalizzata alla prevenzione e al controllo delle infezioni, sia ospedaliere che comunitarie, manualistica che trovate in questo momento disponibile sul sito web dell'Istituto. Non basta, eh, sono in arrivo altri, altri tecnici dell'organizzazione, in parte collocati presso l'Istituto Superiore di Sanità, per quanto riguarda il livello nazionale in parte presso l'Ufficio di Venezia che eh, l'OMS attivò grazie alla collaborazione col Governo italiano e con la Regione Veneto diversi anni fa. È una, è una struttura, è un ufficio avanzato che quindi eh, potrà, potrà eh, utilmente garantire collaborazione anche sulla sede decentrata. Un altro punto riguarda l'interpretazione che è stata data a quanto ripetuto eh, ieri in conferenza dal nostro Direttore Generale Tedros riguardo all'amplificazione della, della diagnostica. Quindi test, test, test, come avete sentito ripetere. Eh, dal punto di vista dell'Organizzazione Mondiale non c'è nessun cambiamento di rotta, nel senso che non sono raccomandati gli screening di massa soprattutto in una situazione epidemica eh, con trasmissione sostenuta comunitaria come quella che si verifica in Italia. Rimane ferma la raccomandazione dell'organizzazione a garantire i test a tutti i casi sospetti e a tutti i contatti dei casi sospetti in modo tale di eh, identificare quanto più possibile le, le persone che si sono comunque eh, esposte ad un rischio. Eh, per garantire che vengano quarantenate e, e che vengano in qualche modo seguite dalla struttura sanitaria, impedendo loro naturalmente di, eh, amplificare, di amplificare la diffusione del virus. Sapete bene che queste sono misure che il Governo ha preso con estrema serietà, c'è una sorveglianza precisa in, in sede, e mi pare che più di così francamente non si possa non si possa chiedere. C'è una raccomandazione specifica di eh, aumentare ulteriormente il numero di test a favore del personale sanitario esposto in prima linea. Queste sono persone a cui va garantito un monitoraggio continuo in modo tale di poterle supportare per quanto riguarda l'eventuale positivizzazione. Questi sono rischi di contagio ovviamente determinati dall'esposizione professionale e in quanto tale devono essere gestiti e gestiti nella misura, nella misura eh, migliore. Eh, Un'ultima cosa, la, eh, la possibile evoluzione tecnologica. Eh, niente è scritto nella pietra, niente è scolpito nel granito. Come sapete eh, è una fase di evoluzione della tecnologia, non soltanto per quanto riguarda la terapia, ma anche per quanto riguarda la, la diagnostica. Eh, L'organizzazione manda in prequalifica molto probabilmente circa 200 nuovi test che nel giro dei prossimi 7-10 giorni dovranno essere valutati per quanto riguarda la loro utilizzabilità. Eh, verrà poi ovviamente garantito il collegamento con le agenzie regolatorie sia a livello europeo che a livello nazionale in modo tale che quanto possa essere adottato sia conforme alla, alla previsione regolatoria. Avete sentito parlare di test meravigliosi che nel giro di 3 minuti, cinque minuti garantiscono risultati. Tutto questo deve essere valutato nella maniera più corretta possibile in modo tale da evitare sia eh, azioni localizzate quindi non intraprese su un livello sufficientemente eh, ampio per eh, garantire risultati di sanità pubblica piuttosto che risultati di ricerca o di rilevanza accademica questo è quello che cercheremo di fare ovviamente col, col Governo italiano, e con il Regolatorio, con l'AIFA. Saremo in strettissimo contatto per quanto riguarda eh, l'evoluzione, l'adattabilità e l'adottabilità di questi test. Grazie. Bene, allora diamo il via alle domande. Buonasera, Matteo Guidelli dell'Agenzia ANSA. Volevo chiedere, uno, ehm, ieri abbiamo visto per la prima volta un calo eh, dei dati nella crescita, oggi invece abbiamo il più alto dato eh, di crescita dall'inizio dell'emergenza, quindi volevo capire se quello di ieri era un dato isolato oppure è nell'ambito della crescita costante fino ad arrivare al picco. L'altra domanda che volevo fare era se l'OMS ritiene che sia necessario che l'Europa Unita faccia delle misure uguali in tutto il continente. Grazie. Sul dato io posso dire che credo che sia nel trend dei dati che stiamo vivendo in questo periodo. Credo che la prossima settimana potremo avere dei dati eh, più eh, adeguati, soprattutto in relazione alle misure che sono state adottate. Quindi questo è quello che posso dire. Era poi, prego. Beh, la risposta è ovviamente, è ovviamente sì, la raccomandazione forte è di intraprendere quanto più possibile misure congiunte. Questo è un virus, è un virus che non si ferma, non si ferma ai confini, come abbiamo visto negli ultimi negli ultimi giorni. Non è possibile fermarlo e contenerlo con misure tradizionali. È un virus che si propaga con una certa rapidità e con una certa aggressività. È ovvio che quanto più unita e unificata è la risposta, tanto migliore può essere la difesa della popolazione. Ma mi riferisco non soltanto all'adozione di misure di contenimento, mi riferisco anche alla classificazione dei casi, anche alla raccolta di dati, anche alla messa alla condivisione di eh, sequenziamenti genici eccetera. Quindi tutto ciò che è materiale di, eh, di rilevanza per formulare strategie congiunte per quanto possibile di lotta al virus sono le benvenute e le raccomandiamo in maniera, in maniera vigorosa. Poi sapete bene che l'Agenzia non ha potere di cogenza nei confronti degli Stati nazionali. Queste sono cose che ci si augura di vedere concretizzate. Devo anche dire che l'ufficio regionale dell'OMS è posizionato in maniera particolare in questo momento sulla, sul continente. Eh, siamo praticamente gli unici ad avere una voce con il Regno Unito dopo la Brexit, con l'Unione Europea, con la Russia e con le Repubbliche Centroasiatiche che sapete sono parte della regione europea dell'OMS pur non essendo parte dell'Unione dell stessa. Buongiorno Giuliano Bormioli, Agenzia Nova. Vorrei chiedere al Dottor Borrelli eh, oggi eh, la provincia di Bergamo ha lanciato l'allarme perché sono esauriti i posti in terapia intensiva. Eh, ad oggi ci ha detto che sono stati trasferiti 50 pazienti dalla Lombardia. Volevo sapere se alla luce anche di, questa, di questo allarme già da domani verranno potenziati questi trasferimenti. Vorrei chiedere invece se l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta effettuando uno studio specifico, comunque delle analisi, per determinare il perché l'ho chiesto anche ieri al Consiglio Superiore di Sanità, il perché in provincia di Bergamo in provincia di Brescia si registra il dato più alto in termini sia di contagi quotidiani sia di morti ma anche in termini percentuali rispetto a tutto il paese. Grazie. Allora sul tema della cross noi attiveremo tutte le risorse che servono e daremo corso ai trasferimenti che servono. Non ci sono stati problemi fino ad oggi credo che non ce ne saranno anche nei prossimi giorni quindi sotto questo aspetto eh, Io ho letto di questa cosa, a me non è stato comunicato, ma noi abbiamo un sistema che gestisce il soccorso sanitario attraverso questa centrale remota che è a Pistoia, nel momento in cui hanno bisogno di decongestionare gli ospedali, noi movimentiamo da Pistoia tutte le risorse nazionali. Per quanto riguarda il dato su Bergamo, io credo che nessuno di quelli che oggi è qui intorno al tavolo ci può dare una risposta. Domani, quando ci saranno i colleghi dell'Istituto Superiore eh, di Sanità, ci potranno dare anche un dato sotto il profilo epidemiologico, perché eh, i colleghi che sono intorno al tavolo hanno una specializzazione diversa. Io mi occupo più della parte di gestione dell'emergenza e non della parte epidemiologica. Buonasera, sono Sabene del Tg2. Direttore generale, ho una domanda per lei, per cortesia, rispetto alla sperimentazione. Intanto le chiedo eh, di approfondire un attimo il... Lei ha parlato di giovedì, se non ho capito male, per 300 e oltre persone, ma volevo chiederle l'efficacia del farmaco del, eh, che viene di fatto utilizzato per altro. E per l'artrite antiremoroide, credo sia questo che lei ci ha detto, se potesse spiegarcelo nella maniera meno scientifica possibile. La ringrazio, scusi. Allora Il farmaco in, in, in, in, inibisce l'effetto dell'interleuchina 6 che è un fattore di infiammazione. Questa, questo virus influenzale produce, in, nei pazienti più gravi, una reazione infiammatoria a cascata molto ampia produce dei quadri di polmoniti diffuse molto severe. Eh, L'idea originale nata da pochi pazienti era che potesse spegnere questa cascata infiammatoria essendo un potente antinfiammatorio per la reumatoide che è una condizione infiammatoria. I dati sono in via di acquisizione e potremmo dire mixed, cioè ci sono segnalazioni in alcuni pazienti di un miglioramento della condizione e in, molti altri, eh, in, in altri no. Teniamo anche conto che ci può essere un dato laboratoristico per cui i parametri dell'infiammazione migliorano grazie al farmaco. Non è detto che, che il recupero clinico e anche la sopravvivenza sia chiaramente aumentata che è ciò che conta. Lo sforzo quindi è di poter dimostrare quante vite salviamo, chi se ne giova maggiormente e quanto è l'effetto complessivo del farmaco. Il farmaco è già stato usato da diverse centinaia di pazienti, diverse centinaia di pazienti. Il farmaco è stato concesso anche con ampia disponibilità dalla ditta produttrice, e è stato concesso in maniera gratuita e ciò va riconosciuto. Allo stesso tempo a fronte di un utilizzo già così vasto e direi quasi eh, atteso da un lato o consolidato, non è stato possibile pensare a quella che forse poteva essere la soluzione ottimale dal punto di vista sperimentale, cioè di uno studio randomizzato in due gruppi, uno che lo riceve e uno che non lo riceve, in nome del principio di incertezza che governa la sperimentazione clinica. Si è quindi deciso di fare un ampio studio di fase 2 in cui 330 pazienti con criteri di gravità, ma non eccessiva gravità, intubati da non più di 24 ore per intenderci, avranno il farmaco in un modo controllato, cioè seguiti. Tutti gli altri già trattati e con maggiore gravità che riceveranno il farmaco, perché molte più persone delle 330 lo hanno già ricevuto e continueranno a riceverlo nelle prossime, nei prossimi giorni e settimane, faranno parte di, un, di una raccolta dati eh, collaterale, accessoria, che fornirà anch'essa elementi per capire se il farmaco dà benefici. Quindi al meglio della della nostra capacità etica di cercare di salvare più vite possibile dando accesso a ciò che è promettente, ma ancora altamente sperimentale, abbiamo disegnato questi due studi, uno vero e proprio, con caratteristiche più definite, anche se non sperimentale, cioè randomizzato, e se come sembra dai dati dei giorni scorsi, giorni vuol dire ultimi 3-4 giorni, si potrà avere in un breve periodo di tempo il, il reclutamento di tutti i pazienti previsti, avremo qualche dato in più per dire se funziona e quanto funziona. Buonasera, Giorgia Sodara di Anne Allora, la prima domanda, volevo capire se eh, ci sono delle stime sui tempi per la produzione di, ma di mascherine italiane. Avete fatto, diciamo, una stima e quando saranno disponibili le prime? Vado con la seconda. La seconda, ehm, sui test, quanto è importante il test non solo per, la, per il contenimento del contagio, ma anche per avere una diagnosi precoce, ovvero se si scopre prima il coronavirus c'è possibilità di evitare un aggravamento delle condizioni o questo è indipendente, diciamo, dal momento in cui si viene a conoscenza della, della malattia? Partiamo dalla prima domanda. Ci sono molte aziende, io ho passato molto del mio tempo, a ricevere offerte che ho girato al Commissario Arcuri per la disponibilità a produrre mascherini. Nel decreto legge c'è anche una disposizione che consente la produzione di mascherine da impiegare anche per eh, personale non sanitario quindi io credo che con l'entrata in vigore del decreto legge presto avremo aziende in grado di produrre e commercializzare e rendere disponibili mascherine per tutta la popolazione. Sulla seconda domanda chi è che può rispondere, prego. Allora, per quanto riguarda la diagnosi, eh, la diagnosi precoce ovviamente aiuta per garantire un isolamento della, del paziente. Eh, non mi risulta esistano in questo momento delle correlazioni rispetto ad una terapia che non c'è. La terapia nel momento in cui ci sarà, attraverso gli studi che il dottor Magrini ha illustrato, potrà dirci anche quanto precoce potrà essere o dovrà essere la messa, la messa in terapia del paziente così identificato. Eh, ripeto ripeto una, una notazione che probabilmente sfugge quando si entra in queste discussioni. L'80% delle persone comunque o è paucisintomatico o è completamente asintomatico. Quindi stiamo parlando di una grandissima fetta di popolazione che non ha neppure una, un fattore di rischio, se vogliamo, per, per entrare in una determina eh, diagnostica. La popolazione e le persone a rischio sono quelle che eh, ho menzionato prima e su questa deve essere fatto un tampone di diagnostico quanto più precocemente e quanto, e quanto più ampiamente possibile. Buonasera Luca Monticelli della Dire. Allora io ho tre domande velocissime. Allora, la prima c'è una dichiarazione del Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma che per effetto delle misure prese per limitare il contagio ehm, dice che c'è stata una chiusura o una forte limitazione d'accesso ai poliambulatori pubblici. Questo incide su 24 milioni di pazienti cronici che ci sono in Italia. La domanda è se si può agire in qualche modo sui direttori delle ASL per cambiare queste procedure. La seconda domanda è come e quando si potrà usare il plasma uh, dei guariti per curare i malati gravi, visto che anche i medici cinesi li hanno, lo hanno portato a Roma. E la terza domanda invece è una curiosità, um, diciamo che è, anche se con accenti diversi, Germania, Francia e Gran Bretagna hanno fatto delle stime, cioè la, la cancelliera Merkel ha detto che la Germania deve mettere in conto che il 60-70% della popolazione verrà infettato. Presidente Macron ha parlato del 60% della popolazione francese e il Primo Ministro britannico Boris Johnson ha parlato del 60% dei britannici. Voglio capire in Italia se voi avete delle stime e quante persone quindi eh, pensate che possano essere contagiate prima che si arrivi a un vaccino. Grazie. Allora Sono tutte domande che eh, io preferirei che rispondesse il rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità che stanno analizzando gli aspetti epidemiologici. Per cui le prendiamo buone per domani e domani vi faremo rispondere a queste domande. Credo che su queste domande nessuno dei qui presenti eh, può rispondere in modo adeguato. Sì, buonasera. Sono... Sono... Sono Claudia Fusani per Tiscali News, cercavo di tenere una distanza corretta. Io ho, ho due domande. La prima riguarda queste regioni del sud. Se l'andamento... Eh, sono abbastanza vicina, si sente? Allora, se l'andamento dei, dei nuovi contagi in Calabria, in Sicilia, è un andamento che ci può, tra virgolette, lasciare tranquilli, e eh, anche la Puglia, forse la Puglia un pochino meno, confrontando ieri e oggi, e la seconda domanda, anzi sono tre domande, la seconda è il decreto, lo stiamo tutti aspettando ma non c'è ancora il testo, è successo qualcosa, è molto urgente quel decreto soprattutto per la parte sanità e protezione civile su cui c'è un investimento di solo 3 miliardi rispetto ai 25, però avete detto ieri che va bene così e lo prendiamo per buono. E eh, infine, una terza cosa, i moduli oggi sono cambiati e nei moduli, i moduli con cui andiamo in giro, con cui dobbiamo appunto dire per andare in giro sull'autocertificazione, è stata inserita una nuova domanda. Eh, se le persone sono state in quarantena, eccetera, eccetera. Ehm, in quei moduli ci sono anche i nostri numeri di, di, di eh, telefono e per contattarci è un modo per tracciarci. Che cosa significa questo? Perché questa specifica in più nei moduli? Grazie. Allora partiamo dalla prima domanda. Io credo che sia ancora prematuro poter fare delle previsioni sulla diffusione del virus al Sud e in qualche modo per poter esprimere dei giudizi. Quello che credo sia importante è la limitazione della mobilità il fatto di stare il più possibile a casa perché quello ci permette di rallentare, di ridurre la diffusione del contagio. Per quanto riguarda il decreto si tratta di un decreto molto importante con una consistenza molto forte in termini di manovra di finanza pubblica. Questa mattina parlavo con un mio collega del MEF che appunto mi diceva che è una quasi una manovra di finanza pubblica quindi ci sono tutti i vari aspetti da sistemare relazioni tecniche e quant'altro quindi io sono sicuro e so che il decreto uscirà, uscirà in serata quindi ce lo potremo leggere in gazzetta già da questa sera. Sulla terza domanda quella dei moduli è una credo un'esigenza anche per poter gestire un eventuale contatto con con la, la persona per eh, avere modo di rintracciare, per fare verifiche o quant'altro, ma non è un controllo generalizzato. Poi su questo io le dico eh, siccome questa modulistica è stata emanata dal Ministero dell'Interno saranno loro più chiari, potranno loro essere più chiari sulle ragioni per cui sono stati inseriti dei riferimenti anche a dei numeri di telefono, ma io presumo per consentire di avere una maggiore interlocuzione con, con le persone. Fino a che punto la privacy può stare insieme a queste misure di sicurezza in nome della sanità pubblica? Secondo lei, fino a che punto qual è, qual è il limite? Allora, il limite noi ce lo siamo posti e l'abbiamo analizzato d'accordo con il garante della privacy. Già nella prima ordinanza di protezione civile della 630 c'è la possibilità di trattare dati anche personali per gestire la, eh, il contrasto alla diffusione del virus. Quindi tra l'interesse della salute collettiva e l'interesse della privacy io credo che Abbiamo trovato un ottimo bilanciamento e a prevalere deve essere interesse per la salute pubblica, altrimenti nemmeno la nostra privacy può essere preservata. Ultima domanda. riflettere e se il trend rimanesse così significa che se oggi la Lombardia è quella a pesare di più è inevitabile che forse tutto questo piano piano a macchia di leopardo colpirà tutta l'Italia, sono numeri importanti. Io credo che una settimana fa le condizioni erano ben diverse. Come sapete c'era un'area molto ristretta nella quale c'era la zona rossa e il resto dell'Italia era eh, soggetta alla libera circolazione, quindi la gente si muoveva, si facevano feste, si andava a sciare eh, ed erano tutte occasioni di incontro e di contagio. Devo dire che le ultime misure eh, ci fanno sperare, fanno sperare agli epidemiologi che mh, possano sortire gli effetti sperati, quindi io mi auguro assolutamente che non si arrivi a vedere ancora la crescita di numeri esponenziali, di numeri importanti come questi e tutto dipende dalla nostra attenzione, dalla nostra cura a evitare contatti diretti e, e quindi a tenere comportamenti corretti. Grazie a tutti. Bene, grazie a tutti.